Con le nuove impostazioni di Facebook, quindi con la nuova visualizzazione di Facebook, alcuni di voi non riescono a trovare alcune impostazioni per connettere il proprio bot alla propria pagina. Nella lezione 15 del mio video corso su come impostare un chatbot, vi spiego perfettamente tutti i passaggi per poter connettere il proprio bot ad una pagina. In questo video voglio farvelo vedere con le nuove impostazioni di Facebook. Innanzitutto ricordatevi che per connettere il proprio bot, alla propria pagina bisogna essere admin, quindi amministratori, di quella pagina poiché i ruoli della pagina come editor o moderatore non hanno autorizzazioni sufficienti per connettere i robot di chat. Per fare questo bisogna andare in impostazioni, ruoli della pagina e qui possiamo digitare il nome o l'indirizzo email della persona che vogliamo aggiungere come administrator selezionare amministratore. Dopodiché possiamo aggiungerlo. Andando in basso potete vedere i ruoli della pagina già esistenti. Secondo passaggio da fare è assicurarsi che l'app di Chat Fuel abbia tutte le autorizzazioni necessarie. Per fare questo andiamo qui in alto in impostazioni e privacy impostazioni e qui a sinistra Troviamo Integrazioni di Business. Ed ecco che possiamo visualizzare e modificare le impostazioni di Chat Fuel. Per maggiori informazioni su questo e su altri passaggi da dover fare per poter impostare il proprio chatbot nel modo migliore, nella descrizione di questo video trovate il link per accedere al mio corso, aggiornato al 2020. Alla prossima!